Come ogni inverno i miei pazienti hanno cominciato a chiedermi se possono consumare minestrone a cena e come ogni inverno io rispondo di no, almeno non come base stabile. Vediamo insieme perché non inserisco i minestroni nelle mie diete. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video.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 tra i più utilizzati ci sono i minestroni e le minestre varie, che rappresentano spesso il solo piatto della cena. Normalmente non amo molto mettere queste ricette nei miei menù, e quindi puntualmente sento la domanda «Ma dottore, posso mangiare un minestrone a cena?» Domanda alla quale rispondo puntualmente di no. Ma perché? Per rispondere dobbiamo prima chiarire che cosa intendo per minestrone. Grosso modo eh, questo tipo di piatti possono essere divisi in tre tipologie, eh, la minestra con la pasta in brodo, eh, il passato di verdure e il minestrone completo. Eh, possono esserci anche dei piatti creati dalla mescolanza di questi ma per semplicità rimaniamo sui principali. Tutti e tre questi piatti presentano delle difficoltà pratiche dal punto di vista della dieta, eh, anche se diverse tra loro. La pasta in brodo la definiamo semplicemente come un po' di pastina, le stelline, il riso, eh, immersi nel brodo caldo e serviti insieme a esso. Eh, qualcuno potrebbe aggiungere del formaggio ma non è indispensabile. I passati di verdura sono invece quei piatti derivati solo da verdure, anche essi liquidi che generalmente hanno pochissimi ingredienti. Pensiamo alle vellutate. Ad esempio nella vellutata di zucca eh, troviamo principalmente zucca, qualche erba o spezia per insaporire e acqua. Eh, anche questo è un piatto caldo che viene spesso consumato per l'intera cena. Infine abbiamo il minestrone vero e proprio che comprende verdure, cereali, legumi e magari anche patate, a piacere. Ehm, cercando minestrone nelle tabelle nutrizionali del CREA si trova la voce minestrone cotto, eh, che andremo a vedere un po' più nel dettaglio tra poco. Questi piatti sono più vari e ricchi dei due precedenti e sono spesso la cena standard di molte famiglie. Ovviamente sono anche i piatti di cui diffido di più. Attenzione, una cosa importante. Per una volta non parlo di qualità. La qualità degli ingredienti di un minestrone completo è eccezionale. Abbiamo verdure, cereali, legumi, praticamente tutto quello che idealmente vorrei che i miei pazienti mangiassero quotidianamente. Ma allora cosa c'è che non va? Il problema sono le quantità. Tutti questi piatti hanno una componente in acqua fortissima che arriva quasi al 90% del peso e questo rende molto difficile mangiare a sufficienza. Come ho già detto più volte nei miei video, il fisico risponde bene all'alimentazione solo se riusciamo a mangiare quel minimo necessario per la sopravvivenza, indicato dal metabolismo basale. Il consumo calorico del metabolismo basale segnala quanto bisogna mangiare come minimo. Mangiare di meno porta ad abbassare il metabolismo e rende il dimagrimento più difficile. Ora prendiamo i tre piatti di cui ho parlato prima e vediamo come gestirli. La pasta in brodo è abbastanza semplice. Si tratta di mantenere le quantità decise nella dieta. Se nella dieta ho a disposizione 100 grammi di pasta, allora dovrò mangiare 100 grammi di pasta anche se in brodo. Ovviamente questo purtroppo significa bere una quantità di acqua molto elevata ed è questo l'ostacolo maggiore. Spesso anche questo piatto è consumato a cena dove normalmente l'usanza vuole che non si consumi il primo, ma il pane. Eh, a quel punto si può evitare il pane e mangiare la pasta in brodo con grosso modo le stesse quantità ovvero 50 grammi di pane sono 50 grammi di pastina eh, questa però non può essere la sola cosa mangiata a cena vanno consumati anche gli altri piatti previsti ad esempio se è previsto pane pollo e verdure allora diventerà pasta in brodo pollo e verdure il passato di verdure è probabilmente quello più facilmente gestibile nelle mie diete ehm, Quasi sempre le verdure sono da servire sostanzialmente a piacere, senza preoccuparsi di pesare le quantità. Quando si consuma un passato di verdura o una pellutata, i cui ingredienti siano solo verdure, basta semplicemente considerare quel piatto come portata di verdure. Tutto qui. Anche in questo caso ovviamente questa sostituzione implica che vanno mangiati anche gli altri piatti del pasto. Se abbiamo pane, pollo e verdure, avremo pane, pollo e passato di verdure. Il minestrone infine è il piatto più complicato perché è necessariamente un piatto unico che non può semplicemente andare a sostituire una delle portate. Se andiamo a vedere la composizione del minestrone sul sito del Crea, di cui vi metto il link in descrizione, troviamo che la porzione standard è di 200 grammi, che questi 200 grammi sono quasi del 90% composti da acqua e che apportano appena 90 kcal con una quantità di grassi, proteine e carboidrati molto piccola. Ora, quello esaminato da Crea è una possibile combinazione di ingredienti di un minestrone, ma difficilmente altri tipi potranno essere molto diversi da così, perché il punto fondamentale è la quantità di acqua. Per avere almeno 300 kcal di un minestrone, come quello descritto nella tabella per esempio, devo versarmene nel piatto più di mezzo chilo, e spesso 300 kcal non sono nemmeno sufficienti per arrivare con la cena a soddisfare il metabolismo basale. Quindi, pur avendo dei componenti assolutamente salutari e benvenuti in qualsiasi dieta, personalmente non voglio che i miei pazienti mangino minestrone a cena troppo spesso, si rischia di mangiare troppo poco e di avere più difficoltà a gestire il dimagrimento. Il minestrone quindi deve essere considerato come un'eccezione, quel pasto che può essere liberamente mangiato quasi in ogni dieta ma solo saltuariamente e non per la sua poca salubrità ma solo perché spesso non riesce a nutrire come si dovrebbe. Bene questo è tutto se avete dubbi o domande scrivete pure qui sotto sono contento di rispondere io sono Giuliano Parpaglioni se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!